Siamo insieme a Io c'ho un sogno ma non sono a Galisfera Mica sfera me la piango tipo Calimero Non esci mica a di Calilero C'è che i soldi non li sogno Ma li spera Ma spera sperarsi sì, non porta a nulla Ma li sfrega, te sulla fortuna ma si spera ci non costa nulla, ma si spera che sembia fortuna No che non scherzo, non è mica lo stesso, si cambia però nella vita non uno sterzo Rigo dritto quello che mi spetta, se mi va lo prendo 6.000 o non vengo Non parlo di euro, bensì di ricordi e se ti ricordi dei giorni passati sui palchi scassati Mica sopra i banchi dormendo e eh, ne voglio di più La mia anima dice ne voglio di più, però. Beatrice, Beatrice, non mi porta su Sto non sono giù tiro beat e scrivo tutto ciò che voglio Zero hit e scrivo, lo faccio per sogno Si, sì, lo faccio per sogno Eeeh Avevi bisogno sogno da proteggere Come una scatola preziosa Piani in mente, un giorno forse Come Galli Come Galli Come Galli Come Galli e Eeeh Avevi sogno da proteggere, come una scatola preziosa Viene in mente, un giorno forse, come Galisfera Come Galisfera Come Galisfera Come Galisfera Il viaggio sulle rotaie di un treno Riflesso nelle pupille, l'orizzonte di deserto Guarda queste luci che non sono mai troppe nello spazio aperto Stai cercando te stesso, sì, lo fai spesso, se solo troppo complesso Fuggi, fuggi, quella è la meta, sai che non c'è più tempo Angeli cantano dal cielo, trappano il Vangelo Verità vagate ti aprono gli occhi, non conosci la fama, finché tu non la tocchi Vieni in mente come un vivo che impara a camminare, scopri il fallimento Una cosa che fa male, il sangue che scorre, parole non intende sfondare le porte Avevi bisogno da proteggere come una scatola preziosa. Piani in mente un giorno forse come Gali spera, come Gali spera, come Gali spera, come Gali spera. E... Avevi bisogno da proteggere come una scatola preziosa. Piani in mente un giorno forse come Gali spera, come Gali spera, come Gali spera, come Gali spera. Come Gali spera. Grazie.